o barrata chiocciola INP, grado minore di 1 di 6 o con accento circonflesso i islandese xt minore di. kbs2 tv o barrata x.esclamativo rovesciato tt.esclamativo rovesciato copyright news 1. 12 barra verticale.esclamativo rovesciato. Chiocciola INP Chiocciola AOE 2016 di 5 o con accento circonflesso 6 o con accento circonflesso o con accento circonflesso virgola 8 islandese a chiocciola grado a con di eresi. T Chiocciola T8D a con di eresi. O barrata e grado di A1 di 5 o con accento circonflesso IET islandese T minore di DXP grado minore di Y con accento acuto barra rovesciata punto punto punto a euro barra verticale OEA con di eresi. Apostrofo punto esclamativo OE chiocciola D. Barra rovesciata chiocciola INP chiocciola AOE 2010 di KBS 250 o con tilde di O barrata E minore di P o con accento circonflesso minore di P, negazione KBS2 TVO barrata X oe barra rovesciata O con dieresi et islandese o et islandese X A, A con dieresi.